che cos'è Tenerife, oggi si mangia ecco tu qua con una bella inaugurazione di un sì. locale noi qua. dove siamo? la mia toscana quella. Ah, si chiama la, la mia toscana, toscana. fantastico e Infatti è il migliore allora, io di, di los cristianos sì. bene, e che abbiamo qua? Ci abbiamo qui la nostra mortadella la, morta... la mitica mortadella e questo che sarà? pan Sì. Bene, ne bene, prendo uno certo, Grazie è molto buono provo mm. veramente ma chi è l'artefice? L'artefice ti accompagna all'artefice andiamo a vedere l'artefice di questo benissimo perché cos'è Tenerife? Facciamo anche questo e se che è di tutto questo è qui, no, e qui andiamo dal cucinero. Dal cucinero che è? È permesso? Ciao, io sono Francesco Gallori e perché cos'è Tenerife eh, sto filmando questa inaugurazione. Tu sei un artefice di queste cose. anche Complimenti. Quando hai un pochino di tempo ti intervistiamo. Vale, intervistiamo. grazie. Cosa sono questi? Oh, fantastico, mangio, mangio, mangio con la mortadella. Questo con la mortadella, adesso lo vado a prendere. Proseguendo, una delle cose che mi piace di più è pane e mortadella. Sono fantastici perché il pane è caldo, la mortadella è freschissima. Mm. È molto buono, ma ci vediamo tra un po' più. Benissimo, grazie, guarda che onore primo giorno, anzi l'ante del giorno, antigiorno, Antigio. <ride> grazie ma, serio? ma guarda, oh fantastico, i nostri amici mi hanno portato un pochino di cose da assaggiare oh, ciao, senti, come il tuo nome? Giuseppe Giuseppe, Giuseppe, ci mostrato la bottiglia di vino che dopo sale la beremo dopo, eh? la okay. la peremo, dopo la allora eh... Di fronte al mio negozio il parrucchiere ha aperto la mia Toscana. La mia Toscana. La mia Toscana è la parola già dice penso tutto, dice tutto per chi diciamo, sa cos'è la Toscana in Italia. Però oltre, oltre alla Toscana qui dobbiamo considerare che abbiamo uh, una sbagliata tipologia di clientela che ci gira intorno dove però la nostra cucina sempre colpito il in cuore la passione di, di anche queste persone che non sono italiane allora, ad avvicinarsi ai nostri sapori, alla nostra semplicità, ai nostri piatti poveri che, che la nostra cultura ci ha, ci ha, ci ha tramandato con il se ah, sei riuscito proprio a sì. creare questo mix del de luogo di Tenerife che è un po' particolare per certo, E bisogna, per... bisogna accontentare la clientela che ci gira intorno. Naturalmente Possiamo... se venite qualche italiano, roba ardente sicuro. Quello è la base di tutto. Per Poi, dire, se... Sono italiano e voglio la pasta certo, ardente. Certo. La giusto? nostra forza sarà anche questo. C'è sì. un messaggio tra sala e cucina che quando un cliente italiano sappiamo che a noi italiani la pasta no. ci, ci piace cotta in una certa maniera Bene. quindi viene accusato un occhio di riguardo anche la costarella è moda questa è italiana questa è no? italiana, i prodotti che abbiamo qui cerchiamo nel, nel, nostre, nel nostro Quindi con i tempi oggi non, go, go, per non, per non per abbiamo stagione. problemi per stoccaggi, merci, oh, ora perché non muoviamo Allora, malicieli. Bisogna solamente provare. Dove siamo precisamente? No, noi siamo allo Cristianos in no, via della Paloma. Ora il numero civico scusate. Dovrebbe essere non il 4, perché io stavo al 5 di fronte. Suggeriscono il 4. Se se beh, so. se... No, e ]issimo. niente, con la nostra semplicità vi aspettiamo un numero perfetto. Vi aspetto, chiamateci, organizziamo una bella cena qui al ristorante La Mia Toscana. Perfetto. Ciao, perché cosa è Tenerese Francesco Gallori, ci vediamo alla prossima puntata.